Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un solo money glitch Un super solo money glitch ragazzi Allora per fare questo glitch dovete avere Un garage con tante LG normali A costo zero Quante duplicazioni volete fare? E una LG retro custom con targa personalizzata Ragazzi qui serve la targa personalizzata Mi raccomando e eh, dovete mettere il respawn nel garage in cui intendete fare il glitch io in questo caso lo metterò in questo garage che si chiama root 68 ragazzi e vado a impostare il respawn in questo garage perché eh, al momento in cui andremo a respawnare ci troveremo sia l'auto che stiamo duplicando sia eh, in pratica eh, la sostituzione del glitch ma andiamo a vedere con, con più calma. allora innanzitutto impostate il respawn e per salvare il respawn ragazzi che cosa dovete fare dovete cambiare non so un accessorio mettete un casco mettete quello che cazzo volete voi un occhiale quello che sia e in maniera tale da far comparire al gioco eh... Il cerchietto arancione in basso a destra quando il cerchietto arancione sarà comparso vuol dire che il respawn sarà salvato e l'altro requisito che dobbiamo avere ragazzi è la base operativa piena quindi a questo punto penso di aver detto tutti quanti i requisiti possiamo passare al glitch quindi eh, dal garage andiamo alla base operativa facciamo comparire il messaggio base operativa piena lo accettiamo e immediatamente ragazzi premiamo start online e facciamo trova nuova sessione ragazzi lo dobbiamo fare proprio in maniera molto rapida a questo punto il gioco troverà una nuova sessione ci respawnerà nel garage dove eravamo e automaticamente eh, potremo fare la sostituzione è come se ci desse il messaggio di, de, della base operativa piena. E come vedete, abbiamo già fatto un clone. Che cosa dovrete fare? Nuovamente lo stesso passaggio, ragazzi. È veramente semplice. Più semplice di così, ragazzi, non si può. Cioè, eh, non serve Avenger, non serve Com, non serve un cazzo, non serve l'amico. Quindi, meglio di così, vi dirigete nuovamente alla vostra base operativa, base operativa piena start online trova nuova sessione e boom e avete fatto il terzo clone cioè è veramente semplicissimo ragazzi cioè eh, non ci vuole un cazzo a fare un garage a fare 2 3 5 10 macchine l'unico inconveniente è che vi ho detto usate una targa personalizzata perché perché adesso vi faccio vedere questa targa è uguale a quest'altra targa, che è uguale a quest'altra targa. In pratica a me, sti due cloni, non mi servono a un cazzo, infatti andrò a buttarli. Però, comunque sia, se avete la targa personalizzata sull'auto, siete un passo avanti. Perché comunque tutti i cloni avranno quella targa. Un saluto a tutti, al prossimo video.